La terra che continua a tremare, l'ansia che si riaffaccia ad ogni scossa e il terrore che un nuovo terremoto possa distruggere il poco che resta in piedi. La notte basta che senti un minimo di, di rumori, pensi che sia il terremoto dovrebbe passare questo però adesso ho paura, quindi giustamente una paura che magari quel poco che è rimasto e che è rimasto perde anche quello. Il lavoro degli psicologi è fondamentale, si trovano nei centri di accoglienza e nelle strade di Amatrice pronti a raccogliere le paure degli sfollati come questa notte quando una nuova scossa ha terrorizzato chi dormiva nelle tendopoli. Si sono alzati qualcuno è uscito dalle tende eh, continua ad esserci una situazione, una sensazione di allarme e di pericolo eh, quindi in quel caso naturalmente si cerca di rassicurare eh, le persone invitandole comunque eh, cercando di far prendere contatto immediato con la realtà. Per molti aver trovato riparo nelle strutture di accoglienza è già di per sé una rassicurazione.